a tutti, benvenuti sul mio canale se non l'avete già fatto uh, mettete un like, registratevi, invitate anche gli altri io sono sempre Mr. Camarium e questo lo sapete uh, oggi parleremo un po' di elettronica in particolare dedicato alla stampante uh, 3D questa qui uh, ne è altro che un supporto per raffreddare la scheda madre in collaborazione con un ragazzo su Grix uh, ho realizzato un sistema automatico che mi permette di raffreddare in modo ottimale la scheda che non consuma neanche molta corrente in effetti che cosa fa questa semplice scheda? mediante un sensore NTC aumenta o diminuisce la velocità della ventola in questo modo non ho neanche tanto fastidio riguardo al rumore e neanche tanti consumi perché aumenterà diminuirà comunque la velocità in base alla necessità la regolazione della temperatura di soglia si regola tramite questo uh, trimmer che in questo in questo caso è impostato su valore medio e quindi uh, raggiungerà la sua velocità massima credo verso i 30 gradi uh, una nota uh, tecnica io ho utilizzato un transistor tradizionale che supporta fino a 100 mA di corrente uh, quindi se avete bisogno di aumentare uh, la, si chiama, um, la ventola dovete sostituire questo transistor questa ventola qui gira più o meno sui 30 uh, mA quindi il transistor ce la fa se usate una, ve una, letta, uh, una ventola dire, più grande uh, questo qui sicuramente si isolvi quindi dovete andare a sostituirlo con un BD135 uh, niente alimentazione uh, per la ventola è sul lato superiore come l'ho impostato io sul lato inferiore andrò a utilizzare i 12 volts classici eh, la scheda eh, il disegno lo posterò in descrizione ovviamente vi posterò anche il, il file per la stampa e, e nient'altro And adesso andremo a, a montarlo ma prima di montarlo eh, vediamo come funziona così Se vedete meglio vedete funziona adesso andiamo a montarlo direttamente sulla scheda allora finalmente ho finito di montare eh, la scheda di controllo della ventola che eh, serve per controllare i giri in base alla temperatura che eh, serve per raffreddare la scheda madre in questo modo si risparmia corrente Uh, su questo discorso qui perché è inutile portarla a pieni giri se poi la scheda non ha necessità di essere uh, raffreddata uh, in modo consistente e in più vi porto un'altra modifica ho fatto alla stampante quella che uh, ho installato praticamente una specie di copertina sotto uh, il piatto in descrizione vi metterò il link questa copertina evita di disperdere verso il basso la temperatura eh, del piatto, del bed. in questo modo la temperatura di soltanto a piatto stesso, in questo modo la, la scheda non deve eh, utilizzare eh, ulteriori correnti per tenere continuamente il piatto in temperatura. La stessa modifica l'ho fatto praticamente anche all'estrusore, ho montato un calzino che è in silicone che riesce a tenere la temperatura fino a 300 gradi quindi anche qui vale lo stesso concetto l'estrussore mantiene la stessa temperatura se matini temperatura e non necessita continuamente di ulteriori correnti per tenersi in temperatura quindi in questo caso tra il sistema di controllo dei giri della scheda madre per la temperatura i piatti e l'estrussore ho risparmiato ulteriormente corrente e non solo Uh, in questo modo riducerà anche l'usura e ulteriori soldini per comprare i pezzi di ricambio. A questo punto vi lascio, spero che in questo nuovo progetto possa essere utile anche nei vostri modelli di stampanti e vi lascio al prossimo video, arrivederci.